Chiudete gli occhi e fate un viaggio insieme a me, percorriamo il deserto giordano alla volta di un antico canyon chiamato Sikh per scoprire uno dei patrimoni più belli della nostra umanità, la città di Petra. È il tramonto, e l'arenaria rosa che crea questo grandissimo Sikh, questo si sta sporcando dei colori del, del tramonto, gli aranci, i rosa, i rossi e creano già questo una magia visuale indescrivibile. Camminiamo, camminiamo, camminiamo e ci troviamo davanti alla facciata, il tesoro. La osserviamo, la guardiamo e in questa facciata è tutta descritta la cultura dell'antico popolo dei Nabatei. Dussara è una fragranza ispirata all'antico popolo nabateo e alla loro città straordinaria, Petra. Il nome Dussara è il nome di un antico dio, una specie di Zeus per aiutarvi a capire chi era questa divinità. Una divinità della fertilità. Cosa strana, un uomo che era il dio della fertilità, normale per i nabatei. Questo dio presiedeva e proteggeva un albero, l'albero dell'incenso. Erano talmente gelosi del loro albero che avevano creato una leggenda in Abatei. Soltanto la casta sacerdotale poteva toccare le fronte. Pena sarebbero uscite dalle radici dei demoni che avrebbero straziato la carne degli infedeli. Questa tradizione, questa leggenda, e maledizione allo stesso tempo, era stata creata dalla casta sacerdotale perché erano fortemente gelosi del loro albero dell'incenso. Questa fragranza racconta di petro dell'antica cultura nabatea. Abbiamo un inizio molto particolare con questo cipresso, con questa nota di incenso, tipico albero nabateo. Si sporca il cuore e abbiamo questo cipriolo con ud che dà una sensazione di deserto, di aria calda e anche di sensualità. Il finale della referenza racconta di legni antichi, gli alberi protetti nella città nabatea.